assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh benvenuti cari fratelli e sorelle in questo video vi voglio presentarvi il mio libro arabo per tutti che finalmente mi è arrivata la copia cartacea a casa e eh, ho dato il permesso per poterlo pubblicare inshallah eh, in questo video ci sarà una breve eh, introduzione, breve presentazione di questo, di questo libro e eh, inshallah sarà disponibile tra qualche ora per l'acquisto direttamente sul sito di, eh, di amazon allora passiamo alla eh, descrizione allora come vedete questa qui è la copertina del libro che eh, ho, già, ho già pubblicato anche sul, sulla pagina facebook poi il libro inizia diciamo con il titolo che è questo è il titolo poi c'è una breve introduzione al libro in cui si spiega il metodo che è stato utilizzato per, ehm, eh, per comporre il libro e eh, spiega anche a chi eh, è rivolto il libro e ehm, inoltre eh, sotto vengono introdotti i sei capitoli spiegando quali sono gli argomenti trattati nei vari capitoli e eh, come sono eh, questi argomenti poi eh, si inizia subito dal capitolo 1 in cui si vengono presentate due schede, si comincia con l'alfabeto, ecco qui vengono eh, presentate nella prima scheda le lettere con la traslitterazione e con eh, una descrizione della pronuncia delle lettere, quindi formen, eh, fornendo eh, il, una descrizione eh, tecnica, con un esempio appunto di, di parole in italiano oppure di in altre lingue, e... Eh, Viene fornita anche una descrizione più eh, semplificata, appunto, per eh, descrivere da dove esce il suono eh, di quella lettera. Inoltre, eh, vorrei precisare che eh, sarà disponibile, più avanti, inshallah, anche un'applicazione, eh, un'applicazione dove mh, mh, vengono diciamo, mh, messi attraverso un audio, tu, cioè tutto il libro verrà messo eh, come audio quindi attraverso dei file audio, e eh, questa applicazione verrà eh, poi pubblicata anche su, eh, su Android in Poi la seconda scheda, ehm, la seconda scheda presenta un metodo di memorizzazione, il metodo di memorizzazione attraverso le raffigurazioni, attraverso le figure. Eh, questo metodo consiste appunto nel ehm, associare ad ogni animale una determinata lettera. Quindi attraverso questo metodo di memorizzazione noi possiamo diciamo, eh, ricordarci le varie lettere attraverso un una determinata figura. Io in questo caso ho scelto le figure degli animali, poi eh, per i non arabofoni ho anche eh, messo la traslitterazione in modo da ricordare anche il nome dell'animale. Però lo scopo del, de, di questo capitolo non è insegnare il nome dell'animale, ma è semplicemente... Eh, memorizzare le lettere attraverso una figura poi eh, nel diciamo nella terza eh, sempre nella prima lezione terza pagina eh, viene forni, vengono forniti due esercizi un esercizio di eh, lettura delle lettere fatte fino a quel punto eh, più un esercizio di scrittura delle lettere quindi scrivere lettere quattro volte dopodiché si continua si arriva poi al capitolo, eh, si arriva alla lezione eh, 8. La lezione 8 presenta invece l'alfabeto nella forma eh, nell'ordine dell'Elifbeya, mentre prima l'ordine era quello dell'abjadia, cioè l'ordine originario dell'alfabeto arabo, qua invece viene presentato l'ordine dell'Elifbeya, l'ordine famoso che tutti conosciamo. E eh, poi, sempre in questa lezione... Vengono forniti due esercizi di, eh, di ripasso di memorizzazione, quindi collegare le lettere eh, a, eh, con le, i relativi animali a cui sono stati associati nel, nelle lezioni precedenti, e poi scrivere in noi il, le lettere eh, del, degli animali associati, diciamo, alle lettere al, nelle lezioni precedenti. Poi, nel capitolo 2, si parla di eh, forme di lettere. Forma e lettere vocali, vengono presentate qua le lettere nella forma isolata attraverso vocalizzate con le vocali corte, poi lettere nelle, sempre le stesse lettere vocalizzate con eh, le vocali corte, però nelle tre posizioni, iniziale, mediana e eh, finale. Poi vengono anche qui forniti due esercizietti, uno di lettura e uno di scrittura, di ripasso appunto delle, delle vocali corte e delle forme delle lettere, poi, andando avanti al capitolo 3, il capitolo 3 si comincia finalmente a comporre le parole. Ecco, questo capitolo qui è eh, il capitolo da cui si comincia a comporre le parole. Quindi, cosa viene fatto? Viene eh, riproposto appunto quello che è stato fatto prima, le lettere nella forma iniziale con la fatha, e eh, la prima lezione è composizione di parole solo e esclusivamente con la fatha. Come vedete, vengono ehm, presentate, vengono diciamo, proposte delle parole con la FETHA in questo modo però eh, attraverso solo le lettere non attaccabili, eh, come prime due lettere, come vedete le, sei, le prime sei lettere, e poi vengono fornite per ogni lettera dell'alfabeto eh, una parola, eh, diciamo, una parola eh, composta soltanto con con la fata quindi vocalizzata soltanto con la fata come vedete poi alla fine di, eh, della lezione viene proposto un esercizio poi si va avanti con diciamo con eh, la casra composizione di parole con la casra e qua all'interno di alcune diciamo lezioni vengono introdotti anche argomenti di, eh, di approfondimento per esempio come vedete qui eh, c'è il eh, la Hamza come si scrive nelle varie, parole, nelle, nelle varie posizioni e come può essere trovata poi eh, la terza lezione è composizione di parole con la Damma poi vengono appunto proposte anche del, da qui in poi vengono proposte delle parole con la traslitterazione come vedete qua c'è la traslitterazione e eh, due esercizietti finali e in più dal capitolo 3 in poi per ogni lezione per ogni diciamo, un serie di lezioni viene proposto un, una lettura di ripasso di quelle determinate lezioni per esempio qua il ripasso è delle vocali corte Quindi, come vedete è una storia composta soltanto da parole formate e vocalizzate con le vocali corte Dopodiché si passa al, um, al Sukun che fa sempre parte del, del terzo capitolo anche qui viene presentato il sukun in, in vari modi quindi spiegato cos'è attraverso le parole quindi parole col sukun eh, frasi col sukun e storia eh, un attimo, storia del sukun poi il capitolo 4 comincia a parlare delle vocali lunghe le vocali lunghe vengono presentate quindi eh, vengono spiegate per bene cosa sono, come vengono trattate eccetera poi viene, ehm, viene proposta per esempio qua la vocale lunga della elif, come viene composta quindi per esempio hamza più elif a, eh, be più elif be, eccetera, e, attraverso anche la traslitterazione per aiutare i non-arabofoni. Dopodiché anche qui argomenti di approfondimento, le varie forme della elif, la medda e eh, poi si comincia con alcuni tipi di parole, fatti, come vedete. Sono parole fatte con un criterio, che è il criterio per esempio dei verbi eh, al passato, verbi al, al presente, eccetera, verbi al, al futuro, eh, verbi al presente o verbi al, al modare. Eh, e poi, eh, per esempio, poi vengono presentate delle, mh, mh, mh, delle frasi, eccole qua, frasi, e qua sono tutte eh, traslitterate. Quindi all'inizio sono traslitterate, poi alla fine eh, non sono traslitterate perché eh, viene diciamo, eh, preferito lasciarle in questo modo, in modo che eh, chi legge non è più guidato attraverso la traslitterazione, quindi si esercita senza la traslitterazione. Dopodiché anche qui la storia finale della lezione, poi c'è la medda con la IE, yeah, eccetera, medda con la UEU, well, eccetera ad arrivare al capitolo 5 dove c'è la Shaddai, il Tenuin, e vengono, eh, da questo capitolo in poi vengono introdotti anche eh, frasi e parole con la traduzione, quindi traduzione per esempio di, eh, di parole qua, ehm, utilizzando appunto la forma dell'articolo indeterminativo arabo, esempio beitun, una casa, kalamun, eccetera. Si continua poi anche qui con delle frasi ecco, in questo caso le frasi vengono utilizzate attraverso il criterio eh, delle, di alcune forme grammaticali come viene spiegato appunto sopra nel, nell'esercizio poi viene fornita anche la, la traduzione eh, dopodiché si va avanti fino ad arrivare anche qui alla storia e poi l'ultimo capitolo, l'articolo determinativo viene trattato l'articolo determinativo, spiegato per bene cos'è come funziona, eccetera. Poi vengono date delle schede e infine poi alla fine c'è un ripasso del, dell'articolo determinativo e eh, si finisce appunto con il tachahud. Ecco, questo qua è eh, diciamo, il libro quando poi si arriva diciamo, al, all'ultimo capitolo al, al capitolo dell'articolo determin determinativo si dovrebbe saper diciamo, leggere eh, tutto quello che si può leggere eh, vengono spiegati appunto tutti eh, i criteri di lettura e di scrittura e in più come vedete avete visto ci sono anche delle, delle introduzioni semplici di, ehm, di grammatica questo perché poi inshallah in futuro ci sarà eh, anche un secondo volume un secondo volume che sarà un pochino più, eh, più avanzato e ehm, parlerà appunto di alcune regole grammaticali eh, di scrittura sempre però sarà un pochino più avanzato e poi ci sarà un altro terzo volume in challa che eh, parlerà, eh, diciamo, insegnerà come parlare l'arabo Inserirà attraverso dei dialoghi eh, come si può parlare arabo e eh, diciamo dialoghi di tutti i giorni che possono essere utilizzati nelle situazioni diciamo, giornaliere Quindi con ciò eh, vi ringrazio per la vostra attenzione Spero che il libro vi possa essere utile e, eh, inshallah per qualsiasi ehm, informazione, qualsiasi domanda Potete scrivere direttamente nella pagina Islam Italiano eh, Oppure scrivermi anche nel, nel mio profilo personale di, di Facebook E eh, incialla eh, sarò disponibile per, per qualsiasi chiarimento questo vi saluto, vi auguro un buon Ramadan a tutti e ehm, inshallah per qualsiasi cosa potete sempre contattarmi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.